un po' la, la nostra storia. È il più buio? Il più difficile? Il più difficile che mi sono rivolta ad un aiuto è stato quando ha insultato la mia figlia. Perché io andavo a scuola di sera, ho cominciato a avere dei crediti. I primi mesi dovevo andare tutti, tutti i giorni a scuola perché sono stati accertati i miei crediti dell'incidente. precedenti. Poi ho cominciato solo ad andare un paio di volte perché comunque avendo dei crediti mi hanno accertato dei crediti e andavo due volte alla settimana io a scuola e poi al resto andavo a lui. Quindi non le ho tolto un bel niente un paio di giorni dalla sua palestra. E lui, Io arrivavo a casa e lui mi insultava. Mi sono ritrovata di mattina ancora che la mia figlia mi ha detto che papà mi ha, mi ha urlato mi ha detto che sono una stronza e delle parole brutte, come me come la tua madre Le ho detto basta può dirmi a me che sono tutti colori che comunque io in miei studi li faccio però le ho detto basta non ha nessun senso se neanche se tu cioè se mi provi di farla passare a mia figlia la stessa cosa che mi fai passare a me E supporto perché cosa? Per la famiglia, quale famiglia? Sì, comunque comincia a trattare le mie figlie come tratti me. Che futuro? Hai un'immagine che può rappresentare questo tuo momento più buio. Immagini? Vuoto. Un vuoto assoluto? che davvero hai toccato il fondo. Il fondo è... in quel momento non capisce nulla, io adesso mi rendo conto, non capisce bel... nulla, non capisci i problemi reali e la gravità della situazione, non capisci. Cioè, ti sembra che tutto il mondo ti sta crollando addosso e non sai da dove cominciare. Non ti fidi di nessuno, la cosa più, più in cui ci credevi, crolla. Non ti fai mai delle domande normali, non te le fai, stai pensando tutt'altro, di scappare. Qual è stata la molla che ha fatto scappare in te la voglia di, di chiedere aiuto? Che il papà dei miei figli ha insultato la mia figlia, perché la mia figlia me l'ha detto che papà, quando, sono a casa, quando io sono a scuola, di sera ci fa giocare e da dall'altra parte parli al telefono con una persona e ha cominciato a raccontare proprio delle cose molto stolcinate. Io con la calma il giorno dopo le ho detto e mi sono ritrovato un giorno o l'altro che la mia figlia mi ha detto che papà l'ha credita, dicendole che è una stronza e poi le parole molto brutte come me, cioè come la tua madre. Lì è scattato. Scatta la voglia di, di prendere in mano la tua vita per te così. Sì, figli. perché io ci credevo nel senso che non che ci credevo, la dimostrazione come al solito. Pensavo che se le dimostro che sono la più brava, più, anche se adesso mi dici che non è giusto, anche con, contro tutti, faccio dimostrare davvero che valgo. Io sempre ho sempre voluto che lui sia fero di me e della sua famiglia però visto che si sta prendendo con la mia figlia, cioè significa che non c'è, non c'è nulla. È tutto sbagliato, l'importante sono i miei figli. La nostra associazione ha avviato una campagna di sensibilizzazione e anche di raccolta fondi per eh, sostenere il progetto che, che stiamo portando avanti, no? di cui anche tu sei una nostra <ride> testimonial. Eh, il progetto è Non toccatemi la mamma. Oggi ci sono tante donne, che sono mamme, che si trovano a vivere le difficoltà di cui tu ci hai raccontato, no? Una storia un po' simile alla tua. Cosa potresti dire loro? Che possa dare anche un po' una forza? È tutto sbagliato. È tutto sbagliato. Non c'è cosa che Vorrei dire a loro che ogni bambino ha diritto di essere felice. E la felicità di, di un bambino non è la cosa di, di vedere che il papà che la mamma, lo insulta, gli dice di tutte le cose, è tutto sbagliato, di non accettare il fatto, non è una famiglia, non è amore quella cosa lì. So che è difficile, che magari sembra una cosa che è difficile da accettare, perché poi, come io, che pensavo che se io lo amo così tanto, Cambierà. Abbiamo i figli. Cambierà. Non cambierà. Se ti picchi oggi per una cosa, ti piccherà domani per un'altra. Anche se lo giustifichi, quello che ho fatto sempre. E chiedere aiuto non significa di togliere il padre o di fare una cosa tanto sbagliata che tante, tante persone dicono che è sbagliato di rovinare la famiglia. Non è così. I bambini, i miei bambini in questo momento... Hanno una madre e un padre, però sono felici. Non ho tolto nulla a nessuno. Mi sono data una possibilità a me e ai miei figli. I figli li sono felici quando vedono che la mamma è felice. Grazie. Niente, <ride> di cuore.